Ciao amici, purtroppo oggi per la Formula 2 la FIA ed il mondo intero è un giorno bruttissimo ieri infatti nella gara 1 della Formula 2 purtroppo in un gravissimo incidente ha perso la vita Antoine Hubert ahimè oggi sembra impensabile una cosa del genere visto che ci sono sistemi di sicurezza che fanno paura purtroppo c'è un, una minima percentuale che questo possa succedere. Vi lascio, dunque, con il video di quello che purtroppo è successo. Now, sort of commitment do they have through saying that Oh, there's a big crash there! There's a car who lost it! Car has lost it on the way Oh, no! Oh, that's a horrible accident. That is a horrible accident. Involving the Salba junior team, and that is not what anyone wanted to see a horrible smash at the top of the hill in Radion. Uh, you saw it, huh? he lost the rear on the right corner. <laughs> Ogni pilota, nel momento in cui abbassa la visiera per entrare in un turno di prove libere, qualifiche o, come in questo caso, gara, a maggior ragione in una gara, sa che potrebbe succedere qualcosa di brutto. Purtroppo, da ogni situazione brutta deve uscirne sempre fuori una persona, questa volta, ahimè. Sei stato tu Ciao Antoine Come infatti ho detto pochissimo fa C'è una minima percentuale che qualcosa possa succedere È ovvio, fa parte del gioco e fa parte del rischio quando, quando dici e pensi qualcosa del genere Magari vai a pensare Perché proprio a me? Purtroppo quel perché proprio a me probabilmente se lo pongono tutti e tra tutti quanti qualcuno deve pur esserci quello che è successo è terrificante e non, non serve analizzare troppo la situazione semplicemente perché la dinamica seppur difficile da vedere, da capire è ben chiara quindi io spero che si faccia qualcosa anche se portare il nostro sport ad un rischio zero è impossibile.